Allora, oggi ci dedichiamo a fare un esercizio cercando di vederlo di fila sulle diverse aspetti. Okay? Quindi cerchiamo di consolidare questo esercizio del tuber che avevamo già letto insieme la settimana scorsa, ehm, consolidare le varie viste, quindi modello concettuale, modello di processo modello dei casi d'uso e eventualmente approfondimento dei casi d'uso attraverso le narrative allora questo è il testo che lo abbiamo già letto insieme quindi possiamo partire diciamo così a eh, modellare appunto i vari aspetti di questo sistema informativo ok? allora come sempre partiamo Ragionando sul, sulla prima bozza del modello concettuale, nel senso che sicuramente faremo un modello concettuale e sappiamo che ci accorgeremo più tardi o, eh, che qualche cosa mancherà nel nostro modello concettuale, perché quando cominceremo ad affrontare i processi eh, ci accorgiamo che alcune informazioni, alcune relazioni che abbiamo modellato magari sono più complicate e richiedono delle informazioni in più, ma ci sta essenzialmente. No? Il processo, come dicevamo, di progettazione è sempre iterativo devo sempre avere questo sistema informativo lo giro da qua, lo giro di là e ogni volta che lo giro riesco a vedere una parte in più che prima non vedevo ehm, allora questo sistema informativo essenzialmente gestisce dei guidatori gestisce dei clienti che qui sono chiamati passeggeri e gestisce dei viaggi essenzialmente che vengono fatti, offerti dai guidatori e pagati dai passeggeri. Okay? Eh, la società Tuber, come si chiama? Eh, è il contesto in cui il sistema informativo si svolge quindi in realtà non è un concetto modellato dentro il sistema informativo perché è il contenitore, se vogliamo, del sistema informativo stesso. Quindi se noi partissimo diagramma delle classi eh, le prime due cose che mi saltano all'occhio come modellare come cioè, entità da modellare sono appunto i guidatori e i passeggeri allora entrambi sono persone quindi il dubbio che mi viene è ma il guidatore e il passeggero sono due classi diverse oppure in realtà è una classe unica che secondo i momenti fa qualcosa di diverso o meglio ricordiamoci che se io disegno una classe cominciamo a disegnarla e poi ci ragioniamo guidatore non giudatore ma guidatore e un'altra classe passeggero ok ricordiamoci sempre che questa non è il guidatore che fa cose, ma sono le informazioni che il sistema informativo deve possedere e deve gestire per il del guidatore. Allora, eh, di fatto, rappresentiamo un insieme di informazioni relativo a un insieme di persone e un altro insieme di informazioni relativo a un altro insieme di persone. La domanda che mi, mi faccio a questo punto è: questi due insiemi di persone sono distinti, sono disgiunti, sono diversi? E le informazioni che devo avere a proposito dell'insieme 1, dell cioè e dell'insieme 2, cioè i guidatori e i passeggeri, sono le stessi oppure sono diverse? Perché se vedessi che c'è una buona sovrapposizione sul tipo di informazioni che mi servono, quindi attributi alla fine sarebbero gli stessi, allora mi verrebbe voglia di fare una generalizzazione in cui guidatore e passeggero sono sottoclasse di persona, ad per esempio oppure se, ancora di più, se mi accorgessi che tanti passeggeri sono anche guidatori e tanti guidatori sono anche passeggeri allora diventerebbe un motivo in più per non dividere la mia popolazione in quelli che sono guidatori e quelli che sono passeggeri perché se io fossi guidatore e passeggero diciamo così, dovrei avere due account diversi entro come guidatore e entro come passeggero invece se fosse un ruolo che può, diciamo così, essere ambivalente eh, allora avrebbe senso invece rappresentare una sola classe utente o persona e poi attraverso degli attributi, attraverso delle relazioni, capire se quella persona in quel viaggio è guidatore oppure se in quel viaggio è passeggero, un po' come quello che eh, abbiamo fatto di recente. Ehm, eh, no, forse parlavo solo con qualcuno no, portone, eh. sul, sul car sharing. Allora questo, questo è un modello diverso rispetto a quello del car sharing, in cui nel car sharing per definizione tu in ogni momento potessi mettere sul tuo veicolo oppure partire un passaggio a qualcun altro. Questo invece mi sembra, anche da come è scritto il testo, no? di poterlo leggere dicendo guarda che qui eh, ho due categorie di utenti separate. I guidatori che lo fanno diciamo così per lavoro e chi vuole diventare guidatore deve fare tutta una serie di passaggi, registrarsi, fornire i dati eccetera eccetera e installare una certa versione dell'app e poi invece ci sono i passeggeri che sono entità di cui conosciamo solamente alcuni minimi dati. Quindi non mi sembra per nulla facile o automatico per un passeggero domani faccio il guidatore, no? decidere di passare dall'altra parte. Leggendo questo testo no, mi viene da tenerle abbastanza separate. E allora che informazioni ho a proposito degli uni e degli altri? Quindi quali sono le proprietà se le mantengo separate. No. Ehm, allora, vediamo il testo, il testo mi dice che è registrato il sistema con tutti i propri dati personali al proprietario di un'auto, cosa che il passeggero invece non è, o può non essere, o non ci interessa, soprattutto non lo sappiamo, di cui ha fornito gli estremi di quest'auto. Dal lato opposto dei passeggeri non sappiamo quasi nulla, se non, essenzialmente, sappiamo che cosa faranno quando richiederanno un passaggio. Allora, ci sono una serie di dati che sono praticamente comuni, dove abbiamo del più il nome, e cognome, possiamo avere il, ehm, eh, il codice fiscale, Sono in, dice con tutti i dati, con tutti i propri dati personali, quindi potrebbe essere luogo di nascita, potrebbe essere data di nascita, e così via, sì. mentre il passeggero dice che sono semplicemente delle informazioni, minimi dati personali, quindi potrebbe essere, diciamo, probabilmente il nome, Minim meno di così, un nome, qualcosa per identificarti, per chiamarti, eccetera. Cioè. E in più del guidatore, sappiamo anche che possiede un'auto. Allora, le informazioni sull'auto, dove le mettiamo? Le mettiamo in una classe auto o le mettiamo dentro la classe guidatore? Allora, vediamo un po', qui cosa ci dice? Eh, di proprietario di un'auto. No? Questo è un'auto mi dice che l'auto è una sola. Quindi, in teoria, io potrei fare anche una classe auto, ma questa classe auto sarebbe una relazione 1-1 con il guidatore. Allora, dal punto di vista dei dati, delle informazioni che possiedo, avere una classe auto in relazione 1-1 con il guidatore, oppure mettere le informazioni sull'auto direttamente dentro il guidatore, sono equivalenti. A me sembra però più chiaro separare i dati sul guidatore dai dati con l'auto, perché sono due dati di natura molto diversi. Eh? Però anche mettendoli dentro non cambierebbe nulla, perché la, la natura della cosa è che ogni guidatore ha un'auto esattamente una. Per, se leggiamo quel testo in modo diciamo così molto rigoroso. Se invece questo a proprietario di un'auto in realtà lo leggiamo in senso un pochino più lasco, dicendo sì, oggi ho un'auto ma magari domani la cambio e quindi voglio tenere traccia delle auto che, che possiedo, barro o posseduto allora a questo punto di sicuro mi serve la classe auto per tenere traccia di questi, di questi veicoli, di come si succedono, eccetera. Ma questo ce lo giochiamo essenzialmente sulle cardinalità. Quindi noi sappiamo che il guidatore possiede un'auto di cui conosciamo la targa, poi cos'altro conosciamo di quest'auto, conosciamo l'assicurazione, che sarà, anche qui la stringa, e così via. E eventualmente, eventualmente altri dati che si possono vedere. Noi sappiamo che un'auto è associata in modo unico a un guidatore e un guidatore per il momento possiamo pensare che possieda un'auto. Se volessimo mantenere, permettere al guidatore di avere più auto diverse, oppure mantenendo lo storico delle auto che ha posseduto passeremo qua da un 1 a un 1 molti e basta essenzialmente sarebbe l'unica variazione e questa forse è la parte statica del mio modello concettuale cioè la parte che non cambia ogni giorno ogni minuto sì, cambierà quando ci, si registrerà un nuovo passeggero, un nuovo cliente, quando si registrerà un nuovo guidatore ma poi quando il guidatore cambia l'auto ma per il resto, nell'operatività, fine, no, veloce del sistema, questi sono dati che non cambiano è un po' come se stessimo modellando gli asset, no? queste sono risorse su cui il sistema lavora il mio processo lavora, che cosa fa questo processo? Produce viaggi produci viaggi attraverso delle risorse che sono i passeggeri, i guidatori e le auto. No? Quindi, io, eh, è vero che un modello concettuale è sempre un modello, diciamo così, statico, visto dall'alto, ma cominciamo già a immaginarci la velocità di variazione dei dati in ciascuna delle relazioni. Quindi ci qui è anche più facile riuscire a distinguere dove, va a finire, dove deve andare a finire un'informazione piuttosto che un'altra. Ok. Eh, questi guidatori, quindi, in modo dinamico, possono dichiarare in ogni istante la disponibilità al trasporto quindi dell'insieme dei guidatori che sono modellati lì dentro io devo sapere in ogni momento chi è disponibile e chi non è disponibile e quindi ho un'informazione in più che è il, modo più, il luogo più semplice in cui poterlo mettere è dentro il guidatore che è un booleano vero o falso che nel momento in cui il guidatore dice adesso sono disponibile puff, schiaccerà un bottone da qualche parte e il database si aggiornerà mostrando il fatto che lui era disponibile se invece lui non vuole più essere disponibile perché è stanco, va a casa è stufo di, del lavoro della giornata schiaccia il bottone e questo è disponibile diventerà falso di conseguenza poi tutto il resto dei processi che lavoreranno sui dati, dovranno, che lavoreranno su questi dati ignoreranno tutti i guidatori che pur essendo registrati nel sistema si sono dichiarati in quel momento sono disponibili e invece lavorano solamente su quelli disponibili. Questo è il modo più semplice. Che permette l'operatività diretta del sistema. Cosa non permette? Eh, non permette di fare ad esempio delle analisi, delle statistiche. Sì, ma questo guidatore qua, eh, nell'ultimo mese, quanti giorni è stato disponibile? Quante ore ha dato la propria disponibilità? 5 minuti in un mese? Allora ti caccia. No, non, non mi produce abbastanza. Oppure, visto dal punto di vista del guidatore, eh, ma io ho dato la disponibilità a 8 ore al giorno ma alla fine questo sistema non rende perché lavoro, eh, di fatto viaggio solamente 30 minuti al giorno. Allora non mi conviene perché sto sprecando la mia disponibilità di tempo, magari mi conviene disegnarlo in modo diverso. Allora, sono tutte domande che ci possiamo fare, non attengono per nulla l'operatività, perché i viaggi li puoi lo stesso, però dopo che li hai fatti puoi andare ad analizzare che cosa hai fatto e se puoi in qualche modo migliorare, o dal punto di vista del gestore del sistema, o dal punto di vista del guidatore, o dal punto di vista del passeggero, migliorare eh, la resa del mio processo. Ok? Allora, noi di questo argomento ce ne occuperemo nell'ultimo capitolo che è quello dei KPI, dove andremo a cercare di estrarre degli indicatori di processo che ci dicono ok, nell'ultimo mese hai fatto tante cose, estraiamo dei dati sintetici che ci permettono di capire com'è andata e come possiamo migliorare. Allora lì ci accorgeremo che a fini statistici, diciamo, così, di misurazione di processo, dovremo aggiungere più dati rispetto a quelli che servono prettamente per eseguire il processo, per eseguire il processo di progettazione di viaggio. Quindi ciò che adesso c'è sufficiente in booleano, là ci verrà voglia di mettere una bella tabellina storica con tutti gli intervalli di tempo, inizio di disponibilità, fine di disponibilità e così via, in modo da poter poi analizzarlo in secondo Quindi ci sono dei requisiti funzionali che non derivano direttamente dall'esecuzione operativa del processo, ma da una sua visione più manageriale statistica che permetta appunto di comprendere il processo e comprendere come migliorare. Ho voluto solo fare come parentesi perché uno poi si chiede ma poi devo complicarlo o va bene la, la cosa più semplice? In questo fase, se non devo definire i KPI o altro, non va bene così. Quando riprenderemo questo esercizio per definire i KPI ci accorgeremo che per definire qualcosa di sensato dovremo andare durante l'esecuzione del processo a raccogliere dei dati in più, a tenere traccia di ciò che abbiamo fatto. Hm? Ok, per ora sembra che il principio che abbiamo usato fin dall'inizio è se non ti serve non complicarlo più del necessario, ma rimaniamo qua con ciò che ci serve. Poi c'è tutta questa parte che racconta che quando il guidatore è disponibile riceve delle richieste, bla bla bla, può accettare più o rifiutare, queste sono tutte informazioni di processo. L'unica cosa importante è che c'è un concetto di richiesta di trasporto che è un'informazione ben definita, una richiesta di trasporto che è fatta da un passeggero e contiene certe informazioni. E poi parla anche di servizio, parla di viaggio, parla di tragitto, qui forse ho finito i sinonimi, no? Perché li ho un po' messi tutti. Sono tutti la stessa cosa? Vabbè, essenzialmente stiamo parlando di andare dal punto A al punto B però la domanda che io mi farei è definiamo solamente una classe viaggio lo chiamo così perché è più corto oppure definisco una classe viaggio e una classe richiesta chiamata così no richiesta di trasporto dove l'idea è che prima generano una richiesta questa richiesta cioè, si parte da un processo che cerca di soddisfare questa richiesta e quando viene soddisfatta questa richiesta si esempio, trasforma in viaggio cioè creo un nuovo viaggio a partire da quella richiesta è chiaro che se facciamo così vuol dire che tra richiesta di viaggio e viaggio stesso c'è una reazione richiesta diciamo così genera un viaggio c'è cioè una relazione per guidare una richiesta come cardinalità può essere generato un viaggio può essere generato un viaggio oppure no cioè se va bene la richiesta è soddisfatta quindi a una richiesta corrisponde un viaggio effettuato veramente effettuato oppure, eh, oppure no perché non trovo il guidatore disponibile e viceversa, se un viaggio viene creato, questo sarà in risposta a una specifica richiesta. Questa è una possibilità, no? che in qualche modo modelliamo, in un certo senso, lo stato di avanzamento della richiesta dicendo, beh, io quando la richiesta la creo ho certe informazioni. Poi se la richiesta a un certo punto passa in uno stato di esecuzione, si agganceranno a queste ulteriori informazioni, da qui lo 0-1 questo è un modo di rappresentarlo l'altro modo di rappresentarlo invece è fare una classe unica in cui ho gli attributi che adesso metteremo dentro richiesta e anche gli attributi che metteremo dentro viaggio tutti insieme sapendo che quelli, gli attributi diciamo, che sono relativi al viaggio sono opzionali e diventeranno valorizzati cioè avranno un valore solamente quando il viaggio sarà iniziato quindi sarebbe una rappresentazione più compatta con meno informazione, formato, perché non c'è nulla che dice che quei attributi lì devono essere definiti tutti insieme, mentre questa è più esplicita. Però è anche un pochino più pesante, essenzialmente, Io andrò avanti con questa, che trovato non è poi così più pesante, ma mi permette di essere un pochino più preciso. Ad esempio, in fase di richiesta, io so chi è il passeggero richiedente, ma non so ancora chi sarà il guidatore che prenderà in carico tale richiesta quindi la richiesta è già associata al passeggero diciamo eh, così che il passeggero da sinistra verso destra apre una richiesta ma solamente quando approverò il viaggio avrò definito il, il guidatore quindi il, eh, il guidatore effettua il viaggio dove da passeggero richiesta ho una relazione 1 a molti quindi un passeggero può aprire molte richieste da 0 a molte diciamo 0 asterisco fammelo prendere e una richiesta, invece, è fatta da un ben preciso passeggero. È aperta da un ben preciso passeggero. Mentre tra viaggio e guidatore, chiaramente il viaggio, nel momento in cui ho deciso che il viaggio viene fatto, è perché ho trovato il guidatore, quindi il guidatore è un dato certo, non è opzionale, e il guidatore può compiere un numero arbitrario di viaggi quindi a 0 molti. Questa cardinalità qui a 1 la posso mettere 1 perché viaggio lo creo solo quando il viaggio è sicuro. Se invece avessi messo insieme che richieste viaggio in un'unica classe, questa cardinalità qua l'avrei dovuta mettere a 0, 1 che avevo avuto una cosa unica, dico vabbè allora questa richiesta non ha ancora zero, non ha ancora un guidatore oppure dopo un po' ce l'avrà. Invece è così è più semplice perché ho separato. Le, tra le informazioni che ci sono a livello di viaggio approvato e non c'erano ancora a livello di richiesta avanzata c'è il nome del guidatore. Ok, e quali sono le altre informazioni? Beh, la richiesta mi dice che è una richiesta di trasporto da una posizione attuale a un indirizzo specificato, cioè dal punto A al punto B. L'indirizzo di partenza e l'indirizzo di arrivo. Quindi diciamo che abbiamo la posizione di partenza, che è una stringa, oppure, una, oppure saranno coordinate GPS, non lo so, posizione di arrivo. Che è un'altra stringa. facciamo di spazio, poi cos'altro ho in fase di richiesta? Nient'altro praticamente, no? perché ovviamente ho il, ho il passeggero che ha fatto la richiesta, che ha fatto questa richiesta, l'indirizzo di partenza non è un dato che viene immesso dal passeggero, un dato che determina il sistema, ma. Non ci interessa qua nel modo concettuale come questo dato è stato generato. Mi interessa che fa parte della richiesta. Cioè se io devo chiedere a un guidatore, vuoi fare questo viaggio? Devo fargli vedere l'indirizzo di partenza e l'indizio di arrivo. Se poi l'indirizzo di partenza il sistema l'abbia ridotto dal GPS del passeggero, al guidatore non interessa. Se la richiesta viene accettata, il guidatore si reca l'indirizzo del servizio del passeggero, lo carica, lo trasporta, eccetera. eccetera. Allora, tutto questo lo carica, lo trasporta, lo lascia indirizzo di destinazione, confermando, eccetera, in termini del trasporto, sono tutte informazioni che cadono dentro la classe viaggio. Vediamo cosa dice invece il lato passeggero, prima di andare a mettere gli attributi dentro un viaggio. Poi, nel momento di chiedere un trasporto, indicando l'indirizzo di destinazione. E eh, va bene, il sistema cercherà il guidatore disponibile più vicino, segnalerà al passeggero che il servizio è stato preso in carico. Allora, il fatto che il servizio viene preso in carico noi lo vediamo perché creiamo la classe viaggio. Una richiesta che non ha la classe viaggio è una richiesta che non è stata presa in carico. Una richiesta invece che ha la classe viaggio è una richiesta che è stata presa in carico. Però nel leggere questo.. <coughs> Uh, ho trovato due paroline che mi hanno ricordato che ho dimenticato un pezzo perché dice chi cercherà il, il guidatore ce l'ho disponibile ce l'ho più vicino non ce l'ho vuol dire che il sistema non il passeggero il sistema deve conoscere le posizioni correnti in tempo reale dei guidatori disponibili quando non sono disponibile non mi devi più tracciare, ma finché sono disponibile il sistema deve sapere se io sono un guidatore dove mi trovo. Allora, questo mi dice che oltre alla disponibilità mi serve un attributo che sia la posizione, eh, diciamo GPS. Fatemelo scrivere così: le coordinate, quindi l'applicazione che gira sullo smartphone del guidatore periodicamente determina la posizione e la comunica al sistema in modo che quando arriveranno delle richieste il sistema possa confrontare la posizione di partenza con la posizione dei guidatori e, trovare, e ordinarli dal più vicino al più lontano. Ok? Allora in questa classe abbiamo mescolato no? Dei dati statici che non cambiano mai, nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, con dei dati che invece sono soggetti a cambiare continuamente. Quindi è un po' ibrida la descrizione di questa classe, non è un problema. L'importante eh? è che sappiamo so chiaro noi Se invece ci dà fastidio, spesso la classe in due e ho dei dati statici separati dai dati dinamici, i dati dinamici i quali se mi interessa solo l'ultima versione, l'ultimo valore, sanno in relazione 1-1, se mi interessa invece lo storico dei valori che hanno assunto, sanno in relazione 1-1. Ok, eh, quindi adesso avendo aggiunto la posizione il sistema potrà fare la ricerca del più vicino e poi c'è un processo attraverso cui però questo non credo che lasci traccia nel sistema informativo, nel senso dei dati eh, il primo guidatore non accetta si passa al successivo più vicino, eccetera quindi il sistema fa delle proposte al guidatore e il guidatore può accettare o meno però non vedo quali dati dobbiamo rappresentare per questo questo ci penserà al diagramma dell'attività, gestire questo processo ma al termine del viaggio il passeggero deve esprimere un giudizio sul guidatore Ah, questo sì, questa è un'informazione invece che dobbiamo, un giudizio sul guidatore espresso dal passeggero. Poi il perché, come viene usato questo giudizio, invece non ci interessa qua. <coughs> allora, dove lo mettiamo questo giudizio sul guidatore? Lo mettiamo dentro passeggero o dentro guidatore oppure in una relazione tra passeggero e guidatore? La risposta giusta è nessuna delle tre. Dentro viaggio. Dentro viaggio. Non inganniamoci, non facciamoci ingannare dalle parole. È un giudizio del passeggero sul guidatore, nel contesto di un viaggio. Cioè io non è che faccio un giudizio generale su quel guidatore, quello è simpatico. O è bravo. No, magari l'ho usato una volta, magari l'ho venuto cinque volte quattro volte è stato simpatico, la quinta invece siamo andati a bocciare, ho preso tocco rosso, mi è spaventato il gatto, quello che volete. Quindi il giudizio è associato al viaggio. Un determinato viaggio genera un giudizio. Ma perché lo metto dentro viaggio? Ma perché dentro viaggio so in modo univoco chi è il passeggero, e quindi chi è colui che ha eh, eh, espresso il giudizio, e so in modo univoco chi è il guidatore. Quindi so chi è colui al cui il giudizio è stato rivolto se io avessi l'informazione per assurdo in una relazione tra passeggero passeggero guidatore direi tu hai un giudizio ottimo ma non so più per quale viaggio e se avessimo viaggiato tre volte non potrei avere tre giudizi diversi quindi facciamo sempre attenzione il voto è il voto sul viaggio poi che sia espresso dal passeggero a proposito del guidatore, è folklore, è il contesto in cui nasce quel voto. Però mentre da, guida, da passeggero non posso risalire in modo univoco a guidatore, perché? Perché c'è questo molti. E da guidatore non posso risalire in modo univoco a passeggero, perché c'è questo molti. L'unico punto in cui posso risalire ad entrambi in modo univoco è da viaggio. Cioè la classe centrale di tutto questo è viaggio. O richiesta va, cioè, fratelli si menti. Mm? Quindi riuscite, cercate sempre, lo, lo, lo, spendo poi po' tempo su questo perché me lo ricordo con un errore molto gettonato quando vi ho fatto questo esame, eh, di non pensare mai, eh ma è il passeggero che dà il voto e chi se frega il grosso scatolone di chi se frega lo riempiamo a questo posto il voto a che cosa è relativo? un'informazione relativa a quale entità a quale classe, non chi lo dà, chi lo prende dove lo mette, queste sono azioni ce ne preoccupiamo quando facciamo il diagramma di attività il voto non lo metto sulla patente del guidatore lo metto magari sulla scheda, immaginate che su un pezzo di carta dove lo, lo scrivete sul tragitto, in fondo qui è andata, il caro diario oggi il viaggio è andato bene nella pagina in cui descrivi quel viaggio non nella pagina in cui descrivi te stesso ok? <coughs> ok allora, a questo punto siamo pronti a mettere un po' di attributi dentro viaggio uno di sicuro sarà giudizio Quello lo chiamiamo? Voto? Come è chiamato qua? giudizio, giudizio Passiamo l'intero, un numero intero. E poi altre informazioni sul viaggio quali sono? Beh, il testo dice che il sistema tiene traccia del fatto che il passeggero sia stato caricato e sia stato poi portato a destinazione, quindi quando sale e quando scende. In realtà il servizio è fatto anche di un'altra fase, quando viene accettato. Tu prendi un tassista, a lui interessano tre orari. Quando riceve la chiamata? E lui parte. E comincia ad attaccare il tassamento. Quando ti carica e quando ti fa scendere. In realtà quando ti carica non mi frega più tanto perché tanto il tassamento lo scorre, Ma non interessa, al passeggero invece interessa. Quindi ci sono queste tre informazioni. Quindi, eh, caso minimale, ma filtro minimale, mettiamo tre booleani del tipo accettato sì no, caricato sì no, o ehm, consegnato tutto non è fatto però consegnato destinazione o sì, no oppure è meglio ancora mettiamo l'ora quindi ora accettazione, mettiamolo come date time ora di caricamento e ora di scarico chiamiamolo carico e scarico dai, come se fosse un sacco di patate che dal punto di vista dell'autista spesso ovviamente l'ora di accettazione viene caricata subito nel momento in cui viene creato il viaggio perché io so che quel guidatore in questo istante ha accettato questa richiesta gli altri due, l'ora di carico e l'ora di scarico, verranno impostati dopo, quindi se voglio essere pignolo posso indicare che la molteplicità di questi attributi non è normale ma è opzionale 0,1 perché è normale che questi per un certo periodo di tempo non siano valorizzati. Poi abbiamo l'ultimo paragrafo che ci racconta che il costo del tragitto viene calcolato dall'applicazione, la quale è già tutta la parte economica qui da no? tenere il conto, la quale applicazione conta una stima iniziale sulla base della distanza da percorrere e un valore finale sulla base dell'effettivo percorso del tempo trascorso. L'importo viene addebitato automaticamente dalla carta di credito del passeggero che è fornita in fase di registrazione e è accreditato a fine mese al guidatore. Allora, qui abbiamo due importi, il preventivo e il consultivo. A preventivo, cioè quando avviene la richiesta, l'app dice ma secondo me questo viaggio mi costerà 6 euro. Poi, al termine del viaggio, eh, tenendo conto dei chilometri effettivamente percorsi, tanto io sto tracciando con il GPS guidatore, e <coughs> del tempo effettivamente trascorso, Um, farò ti darò il prezzo esatto di questo viaggio quindi possiamo mettere un valore nella richiesta che abbiamo pure preventivo che è un valore un currency un valore monetario e invece dentro il viaggio abbiamo un altro valore che è il costo effettivo che anche questo è un currency e anche questo sarà opzionale perché fino alla fine del viaggio non lo so Dimmi. perché, perché eh, O lo scarico perché ho la carico o lo scarico sono opzionali perché nel momento in cui io creo la classe viaggio l'istanza della classe viaggio cioè quando l'utente dice voglio fare un viaggio, creo la richiesta. Poi c'è il processo in cui il sistema cerca un guidatore per questa richiesta, va bene, a un certo punto il guidatore accetta. Quando il guidatore accetta, effettivamente passo dalla fase di richiesta alla fase di viaggio e quindi compilo questa scheda, questi dati. Allora, l'ora di accettazione è da sopra che è il momento in cui il guidatore accetta. L'ora in cui io carico il... il il passeggero la saprò solo quando il guidatore avrà raggiunto il passeggero e l'avrà effettivamente caricato e quindi nel momento in cui viene creato questa classe, questo attributo non è ancora noto è giusto che sia vuoto, perché non lo conosco ancora, ma so che lo conoscerò in realtà anche il giudizio, questo punto, è l'ultimo che vorrò conoscere quindi anche questo dovrò indicarlo come opzionale Quindi questa classe che ha 5 attributi, di questi 5 attributi il primo lo conosco subito, gli altri li conoscerò a man mano. Il costo, il giudizio saranno gli ultimi due a diventare noti. Poi il, quel testo sul costo diceva anche che il costo viene detratto dalla carta di credito del passeggero. E quindi è un dato che dobbiamo avere, noi abbiamo fatto anche i puri prima, non ti chiedo dati personali, no. però la carta di credito sì, tu puoi essere chi vuoi, basta che paghi carta di credito, e quindi so esattamente quali sono gli addebiti fatti. Passeggero, vorrei sapere quanti addebiti hai avuto nell'ultimo mese. È facile perché io, dal passeggero, vado a vedere tutte le richieste. Di queste richieste seleziono solo quelle che hanno generato almeno un viaggio e di costoro sono la voce di attributo. Costo. Quindi, non ho bisogno di scriverlo altrove. Di scrivere dentro il passeggero il costo complessivo, eccetera. Allora, lo posso ricavare ogni volta che voglio, filtrandolo per data. Per data, maledizione, data della richiesta. No, beh, possiamo fare le... No, cioè, metto una data nella richiesta, perché se no, se io avessi una richiesta che non viene soddisfatta da un viaggio, non ho la minima idea più di quando è stata fatta questa richiesta. Mm? La dobbiamo mettere. Quindi data. E quindi se dice, ma voglio solo vedere quanto speso nel mese di ottobre, vado a filtrare solamente le richieste di ottobre e poi prenderò solamente quelle che sono state trasformate in viaggio. e come dicevo, man mano che pensi, aggiungi, ti accorgi che ti mancano dei pezzi, è normale. Ok, e poi c'è un'altra parte in cui questi addebiti del passeggero vengono accreditati a fine mese al guidatore, al netto di una fine di servizio, quindi del guadagno essenzialmente dell'intermediario. Allora questo io ho visto che il cred credito a fine mese non è contestuale, non è istantaneo poi alla fine del viaggio, me lo registrerei a parte perché devo sapere quali viaggi sono stati pagati, quali no e quando è stato effettuato il pagamento. Per cui io ci metterei una classe eh, a credito al guidatore, ho accreditato un tale importo in una certa data prima data abbiamo messo dei time non qua nel viaggio la data in ma perché allora io qua sulla credito ho messo solamente la data secondo contrario ho messo solamente la data perché in realtà è il giorno in cui viene effettuata la transazione bancaria Mentre la richiesta mi sembra utile indicare anche il tempo perché magari se ah, ho fatto una richiesta non mi risponde nessuno, vabbè, un po' cammino, poi magari mezz'ora dopo ne faccio un'altra richiesta, allora ne ho più di una nello stesso giorno, e sono richieste distinte. Mentre invece qua dice ti faccio un accredito al mese, l'ora non ha nessun significato. Anche sul stato conto hai l'ora, eh, scusate, hai il giorno di accredito, non l'ora. Sono cioè, regolate alle 24 del giorno tutti i trasferimenti. E quindi l'accredito ha una relazione 1 a molti, ovviamente l'accredito è relativo a un ben specifico guidatore, mettiamo qua, e, diciamo così di fine mese, l'accredito di fine mese per un guidatore, e questo guidatore ad ogni fine mese avrà una credito diversa. Dopodiché lui dice: Sì, ma ho capito, ma io in questo mese ho lavorato un casino e perché mi, solamente, mi accrediti solamente 8,27 euro? Allora, il direttore potrebbe chiedermi: dimmi da dove arriva questo importo. Potreste aggiungere una relazione tra accredito e viaggio. Cioè, questo accredito te l'ho calcolato mettendo insieme i ricavi chiaramente depurati dal costo del servizio ehm, di questi viaggi serve o non serve? beh io potrei anche ragionare dicendo non serve perché tu sai da questa relazione effettua quali sono i viaggi che hai effettuato però c'è sempre quel problema della mezzanotte, del fine mese, del giorno festivo, lo allora, sto viaggio che ho fatto alla mezzanotte, eh, ho iniziato alle 11.55 e ho finito alle 12.05 della mezzanotte di una domenica, viene contato con il mese prima, il mese dopo, quindi forse è più semplice dire aggiungere anche questa informazione no, di quali sono i viaggi, cioè che di questo accredito comprende gli accrediti relativi a questi viaggi, dove come controllo in più un accredito ovviamente potrà comprendere da 1 a più viaggi perché se ne faccio 0 non ti pago e l'accredito sarà 0 quindi evito di farlo e ogni viaggio viene pagato esattamente una volta metto 0,1 perché non viene pagato subito quando viene accredito il viaggio non è pagato poi a un certo punto diventerà pagato quindi la possibilità sale da 0,1 quando viene pagato e questo 1 mi garantisce che ogni viaggio non venga pagato due volte. Quindi mi dà un vincolo in più che semplicemente il filtro sulle date poteva a volte essere fonte di, di ambiguità. allora fatto questo possiamo provare se siamo d'accordo se non ci viene in mente nulla che manca possiamo provare a passare alla visione di processo o di processi allora noi abbiamo una descrizione vabbè, di che cosa succede possiamo pensare di creare un unico processo che segue il cui token sia la singola richiesta di viaggio e raccontiamo tutto ciò che succede a questa richiesta di viaggio Quindi questa richiesta di viaggio viene creata da un utente, viene proposta un guidatore, questo guidatore dirà di sì e dirà di no, se dirà di no propongo un guidatore diverso, se invece dici sì, inizio il viaggio, registro la salita del passeggero, registro la discesa del passeggero, registro la votazione data dall'utente e infine faccio il trasferimento economico. Un unico processo visto dal punto di vista della richiesta che è un po' strano, perché la richiesta non è un attore no? di questa cosa gli attori sono il guidatore e il passeggero però in realtà la, la pratica, la procedura che sto portando avanti è quella del viaggio quindi ha senso che secondo me è la soluzione più semplice vederlo dal punto, dal punto di vista di, di ciò che sta avanzando dalla richiesta iniziale al completamento finale è un po' immaginatevi come se uno avesse una linea di produzione fisica segue un bene dall'inizio alla fine attraverso le sue varie fasi di lavorazione poi questa, ciascuna di queste fasi compete a persone diverse va bene, ma io tengo traccia eh, di, del, del, del pezzo che avanza no? un altro approccio altrettanto valido sarebbe invece di vedere questi processi come processo delle azioni che svolge il passeggero e, a parte, il processo delle azioni che svolge il guidatore. Allora a questo punto sono più focalizzati su quella faccia un utente e ovviamente dovranno, sono processi indipendenti che dovranno a un certo punto sincronizzarsi tra di loro. E quindi quando eh, il Guidatore fa una, un passeggero perdono, fa una richiesta, a un certo punto deve partire un segnale che arriva un guidatore che gli chiede accetti questa richiesta oppure no, e a quel punto lui si sveglia e lo fa. Quindi io partirei dalla versione, la prima che ho detto, in cui il token è il singolo, la singola eh, richiesta che può trasformarsi in viaggio poi se abbiamo voglia e tempo possiamo provare a vedere l'altra versione con più processi che si sincronizzano per ottenere lo stesso risultato, sono due modi diversi di, di vedere lo stesso funzionamento dello stesso sistema allora partiamo dal, come dicevo, dalla versione monoprocesso, quindi abbiamo un diagramma dell'attività nuovo in cui il token a questo punto è la singola richiesta quindi mettiamolo come nota, token è una nuova richiesta di viaggio. Allora, qual è la prima cosa che succede? È che il passeggero fa una richiesta. Passeggero e si registra la richiesta. Sì, ma deve essersi registrato. Sì, ho capito, deve essersi registrato. Prima sarebbe sbagliato mettere passeggero si registra anche se c'è scritto che si deve registrare. Qua. Perché, se io mettessi qua davanti il passeggero si registra prima del sistema, prima di scrivere il passeggero si inserisce una richiesta, vorrebbe dire che ogni volta che voglio fare una richiesta mi devo registrare di nuovo. Che non è, la registrazione ci sarà, ma sarà in un processo a parte che svolgo una volta sola, non una volta il Git token per ogni nuova richiesta di viaggio. Ok? Il passeggero inserisce una richiesta. A questo punto cosa fa il sistema? Fa due cose, la prima è fare il preventivo e lo fa vedere l'utente e gli dice guarda il tuo viaggio, io me lo sto immaginando così, inserisco i dati, fai richiesta e lui mi dice guarda questo viaggio costerà probabilmente 10 euro, attendi che sto cercando un guidatore e lui attende mentre si studia bene questi 10 euro. quindi il sistema può il eh, sistema calcola il preventivo e a questo punto l'utente lo, lo visualizza quindi utente, passeggero utilizza preventivo in realtà queste due azioni potrebbero anche essere messe in un'unica azione sola, eh? quindi il passeggero visualizza il preventivo calcolato dal sistema. No? Tanti mi fanno domande, ma queste cose qua devo spezzarle, devo andare più nel dettaglio oppure mettere tutto insieme. Fate come volete, ma diciamo che è necessario spezzare le azioni soprattutto se in mezzo ci sono delle conseguenze. E se Come conseguenza di questo preventivo, se fosse maggiore di 20 euro, allora il processo procede in un modo diverso rispetto a se fosse minore. Allora è chiaro che è ovvio separare è necessario separare le varie parti se invece sono sequenze pure di azioni semplici, anche fatte da un sistema o un eccetera, in mezzo alle quali non può succedere nulla di significativo, né faccio delle scelte né arrivano informazioni in più. Allora evitiamo no, di andare a dettagliarlo, è ovvio che se. Il passeggero di utente preventivo non è che lo visualizza in modo astrale, è il sistema che l'ha calcolato e gli ha fatto vedere. Quindi questa parte qua è sottintesa. Dicevo, la, la vorrei esplicitare se ci fossero delle scelte da, da compiere in diciamo, conseguenza del risultato di questo calcolo. Oppure se questo calcolo fosse un calcolo particolarmente complesso o pesante, il cui risultato non è immediato, non è istantaneo. Allora a questo punto faccio capire che l'utente sta aspettando e quindi farà altre cose. Ma per questo nostro caso mi sembra che sia abbastanza inutile, no? Quindi non aggiungiamo dettaglio dove non aggiunge informazione. Ma invece il lavoro grosso che sta facendo il sistema è quello di cercare un guidatore. quindi il sistema cosa farà? innanzitutto cercherà la lista dei guidatori disponibili più vicini cioè ordinati per distanza e li contatta quindi gli chiede se sono disponibili e se non sono disponibili deve poter passare a quello successivo quindi qui stiamo impostando un ciclo faccio una lista, prendo il primo della lista se dici di no, passo al secondo della lista e così Quindi eh, diciamo calcola, sistema a questo punto, determina l'elenco dei guidatori più vicini e poi imposta un ciclo in cui si corta questo elenco dalla prima voce in avanti. E data la prima voce, quindi seleziona il primo della lista, lo contatta, gli chiede tu vuoi farlo? Adesso lascio dello spazio bianco perché poi dobbiamo aggiungere delle cose in mezzo. Eh? A questo punto il guidatore risponde alla richiesta, all'offerta di lavoro e questa risposta può essere sì o no. Quindi dov'è il rombo qua? Se lui risponde no devo passare al prossimo della lista. Quindi torno sopra e seleziono il prossimo della lista. Quindi ho una cosa di questo genere. così, così, e da sotto torno sopra se invece il guidatore risponde sì vado avanti perché il viaggio a questo punto è stato confermato c'è il vuoto qua per ora che cosa fa il guidatore però mi chiedevo prima di definire questo vuoto, tutta questa fase di scelta, quindi trovo l'elenco del guidatore. Prendo il primo, lui mi risponde, mi risponde di no, prendo il secondo, il primo della lista, tra quelli rimasti, no? Eh, mi risponde di no, eccetera, a un certo punto mi risponde di sì. Allora, e in parallelo, l'ho detto, il guidatore, il passeggero è in attesa della risposta. Quindi io queste due parti le metterei come fork joint attività parallele, veramente parallele, perché poi in realtà una avviene sul passeggero e l'altra avviene tra il sistema e il guidatore, e quindi poi avrò un join qua sotto. che mi permette di dire che da questo punto in poi il viaggio è confermato. Eh, ovviamente devo scrivere che qui c'è scritto sì e qui c'è scritto no. Ops. Adesso il fatto che il guidatore risponda è un'informazione che il guidatore fornisce al sistema ciò che manca qua in mezzo è come fa il guidatore a sapere che deve rispondere perché è vero che lui ha dato la disponibilità ma poi magari in macchina si è appigionato, si è addormentato, sta leggendo il giornale si sta guardando un film, un streaming o altro non è che sta con continuamente concentrato facendo aggiorno, aggiorno, aggiorno sulla pagina delle richieste. E quindi per, perché il guidatore possa rispondere in qualche modo eh, il sistema deve avvisarlo. Quindi nel momento in cui è selezionato della lista deve mandargli un messaggio, una notifica, una mail, un qualcosa che gli, gli dica guarda vai a vedere. e quindi qua ci dovrà essere un segnale avvisa guidatore questo segnale dicevo può essere una notifica, può essere una mail, può essere altre altre modalità che l'invio, non, non, non necessariamente la ricezione di questo segnale, di questa notifica viene nel mio sistema informativo può venire anche fuori per cui vedo l'invio e poi la ricezione sarà non so, nella mail, altro. ma questo fa sì, ma il sistema informativo non, non lo sa, non gli interessa lui sa che deve mandare questo messaggio e poi per magia vede che il guidatore ha aperto l'applicazione e ha risposto per magia no l'ho svegliato dando un'informazione okay. Uh, ok? quindi questa è un'informazione che serve a far agire a svegliare l'utente umano e se invece capisci se questa qua il sistema informativo non ha modo di sapere se viene ricevuto non serve in realtà il sistema informativo no? serve all'utente avere una sveglia in più messo così è un processo un po' triste perché se il primo guidatore che viene interpellato ci mette mezz'ora a rispondere il token rimane fermo qua e non viene pure interpellato il secondo nella lista quindi sarebbe bene che questa operazione in cui risponde e avesse un time out interno, e deve rispondere entro 8 secondi allora come faccio a garantire che risponda entro 3 secondi? Sappiamo come fare il timeout, perché in parallelo una questira, ma lo devo fare in un'azione complessa, perché genera un token che poi distruggo e non voglio distruggere il token principale che gira. Ok? Quindi il testo non ne parla, non dice che il guidatore deve rispondere entro 30 secondi, entro un minuto o altro. Però se lo dovessimo modellare lo potremmo modellare tranquillamente. Se, anziché un'azione semplice la trasformo in un'azione complessa. E eh, è facile perché basta aggiungere la forchettina qua sotto. Uno dei pochi casi in cui fare la matita conviene, questa azione complessa la implementiamo dicendo che la risposta deve arrivare entro un certo tempo. Quindi, diciamo che effettivamente il guidatore risponde. Di sì o di no, oppure nel frattempo scatta un timeout che è qua, diciamo entro due minuti che è già anche tanto e in entrambi i casi il processo finisce. Ok? Allora, nel momento in cui il token arriva qui io entro nell'azione complessa divido il token in due e vedo quale di due risponde prima o risponde prima il guidatore o risponde prima il timer che di fatto impedisce al guidatore di rispondere quando uno dei due risponde il, tutti i token di questo processo cioè tutti e due vengono distrutti io non avrei potuto Inserire questo costrutto direttamente qua, perché in caso di guidatore che risponde, bene, esco di qua. Ma se uscissi di qua con il token in caso di guidatore che risponde, mi rimane il token sulla pressione attivo che, che dovrei messo uccidere. Ma la cosa peggiore è cosa capita se invece scatta la cressidra che mi uccide il token della Cressidra, ma mi uccide anche il token dall'altro sinistro. E quindi quel, non ho più nessun token che possa tornare su. Cioè uccide tutto è un processo grande. Ok? Quindi un nodo di terminazione termina tutto il processo in cui compare. Se, non voglio, se voglio che questo nodo uccida solamente uno dei token che ho appena generato e non eventualmente altri e lo devo mettere in un sottoprocesso, in una sottoattività. Mm? Allora, a questo punto, scusate, questo no lo posso correggere dicendo no, oppure timeout. Cioè, se ha risposto no, oppure è scaduto il tempo, torna su. Se avete risposto sì, perché a questo punto sai, le, le, le possibilità di uscita sono tre, lui ha risposto, ha risposto sì, lui ha risposto, ha risposto no, oppure non ha risposto, ha scattato il no. Il passeggero non può rifiutare il preventivo, ma poi la domanda, sul testo non c'è scritto, quindi il testo non prevede che questo preventivo venga rifiutato, sarebbe sensato, ma ah, ovviamente. visto che nel testo non è previsto se lo fai, lo fai un di più è più bello ma... è tempo investito in una direzione che non è... Ah, di solito quello che succede è che quando noi prepariamo gli esercizi magari prevediamo questi casi qua, poi dopo lo reggiamo, togliamo dei pezzi per renderlo un pochino più maneggevole, quindi è normale che manchino dei pezzi che in un sistema completo ci dovrebbero essere. Ok, dove siamo arrivati? Siamo arrivati ad aver creato il viaggio. I passi successivi sono lo svolgimento del viaggio. Quindi, dopo che il guidatore ha risposto sì, Metterà in modo l'auto e si dirigerà verso la posizione del passeggero. Tutto questo noi non lo sappiamo. Noi sappiamo che ha detto sì, quando ha detto sì, dov'era, dove si trovava quando ha detto sì e basta. Poi ci accorgeremo che qualcosa avviene solo quando il passeggero viene caricato. Come fa il sistema a sapere che il passeggero viene caricato? Glielo dice il guidatore. segnalandolo all'applicazione. Quindi è il guidatore che si preoccupa di dire al sistema ho caricato il passeggero. Quindi l'azione successiva che il sistema vede è che il guidatore carica passeggero. Niente, il guidatore oggi non riesco a scriverlo. Ho mi scambiate i tasti sulla tastiera, la I la U. E l'altra azione successiva che vedremo è quella in cui il guidatore segnala, niente, guidatore scarica passeggero. E a quel punto il viaggio è finito. Dobbiamo semplicemente richiedere vabbè, che venga pagato questo viaggio e che venga valutato. Il pagarlo è un'azione che il sistema compie in automatico, in autonomia, ha già tutti i dati che gli servono. Sì, diciamo che possiamo dire che il passeggero visualizza il costo totale. Almeno diciamo quanti soldi li stiamo prendendo. Dopodiché abbiamo che il sistema addebita, addebita il passeggero, il conto del passeggero, carta di credito del passeggero, e anche il passeggero valuta il viaggio. Allora, sicuramente il costo totale lo posso visualizzare solo dopo che ho scaricato il passeggero, queste due azioni, non... quale deve venire prima dell'altra, non c'è una... una dipendenza stretta tra l'una e l'altra, chiaramente la valutazione la posso fare solo dopo che il viaggio è finito, e lo farò dopo che ho visualizzato il costo, avrò il bottone in queste da valutare questo addebito della carta di credito non necessariamente deve essere prima né necessariamente deve essere dopo cioè non voglio mettere questo addebito della carta di credito prima della votazione perché dire che, vorrebbe dire che starei bloccando l'utente non gli lascio fare la votazione finché non ho finito la transazione economica che magari può richiedere del tempo, non c'è la rete in quel momento, sta bloccando ma peggio ancora è contrario se io mettessi il passeggero valuta prima di sistema addebita sarebbe il sistema perfetto, basta che tu non valuti il viaggio alla fine spegni il telefono più chiudi l'app e quindi il sistema non ti addebita più Non se io riesco a bloccare il token prima no. allora queste due attività io le metterei in parallelo adesso devo fargli un po' di spazio Qua sotto è questa qua questa qua nel frattempo c'è una domanda eh, esatto lui chiede se la votazione del viaggio è obbligatoria dipende da che cosa intendi con obbligatorio nel senso che se non la fai che cosa succede eh. allora è, il, il testo dice che il passeggero deve valutare il viaggio Dopodiché, eh, come spesso succede, qual è il meccanismo di enforcement che il sistema ti può dare? Allora, se fosse guidatore, puoi dire: Non ti pago finché non hai valutato, va bene, ma il passeggero ormai ha ricevuto il servizio. Quindi, l'unico modo che potrei avere per obbligare davvero il passeggero a inserire la valutazione, qual è? Vuoi impedirgli di fare altri viaggi finché non hai valutato quelli precedenti? Ma poi chi ci perde? perdo io, non ci perde lui quindi diciamo che potrò facilitargli in ogni modo possibile l'attività di valutazione ma obbligarlo proprio non vedo modo. No? Cioè qui c'è scritto deve esprimere un giudizio, ma è fittizio questo deve. Cioè, non, non, so, non so voi, ma io non, so, non conosco nessun modo per obbligarlo, comprate qualche cosa online e vi arriva il giorno dopo la mail dicendo ah che bello, vota, scrivo la mette ma se non lo fate cosa succede? Niente. Quindi bisogna mettere diagramma di attività o crea? Devo mettere il diagramma di attività? Certo, no, nel senso che lui ovviamente se vuole lo fa, cioè, ciò che è sbagliato è concepire un deve. Allora, il modo corretto sarebbe anche in italiano di dire il passeggero può esprimere un giudizio. Poi ci tengo tanto che lo esprima, sono contento che lo faccia, voglio che lo faccia. Gli do un premio se lo fa. Ma se, la semantica di, di deve di essere obbligatorio non riesco in imporre. Mm? Mettendo il fork il join io lo sto dicendo, ok. Il token arriva qua, si divide in due, da questa parte va avanti comunque, da questa parte finché il passeggero non valuta il viaggio rimane fermo. E quindi questo processo non termina, non termina finché entrambe le attività non sono fatte. Quindi il passeggero se non lo valuta subito, qui sto dicendo, lo può fare anche dopo, teniamo il processo aperto, attivo. Poi, se vogliamo fare il finish, mettiamo un time out perché magari sei mesi dopo non ha senso. Quello che volete. Però non permetto al processo di finire finché non dato la possibilità al passeggero di valutare. E se non lo fa, vorrà dire che rimarranno dei processi appesi, eh, non terminati, ma ne mangiano e bevono. A un certo punto il sistema informativo magari fa la pulizia di questi processi. Avrò, lo vedo dall'altro punto di vista, questa classe in cui il campo giudizio è vuoto, non è ancora stato messo. E quindi quando farò le statistiche mi potrò chiedere qual è la valutazione di questo guidatore? Ottima, eh? facendo la media tra i giudizi che ha ricevuto, che saranno sicuramente minore o uguali rispetto ai viaggi che ha fa. fatto. Ma d'altro canto mi potrò anche chiedere qual è la cortesia, la gentilezza, la collaborazione di questo passeggero e potrei andare a vedere questo passeggero quanti viaggi ha fatto e su questi viaggi quante volte ha fornito un giudizio e invece quante volte se l'ha creato e non ha fornito il giudizio. È una, un outcome lecito quello di fare il viaggio e non fornire il giudizio. Dimmi. No, no, lui chiede: non sono sicuro di aver capito la domanda eh, se, avessimo della, se avessimo inserito l'attributo giudizio all'interno della classe passeggero. Uno, la mia risposta breve sarebbe stato sbagliato perché per questo giudizio non sai più a quale viaggio si riferisce e quindi a quale guidatore si riferisce. Quindi può essere un giudizio cosmico sul stato di benessere del passeggero. Ma, ma al netto di questo, non. Il fatto di spostare un attributo non è che obbligano di più o di meno da un passeggero qualche una giorno cioè materialmente non. come quando noi vi diciamo sei prenotato un esame, ma se poi due giorni prima ti accorgi di non andare per favore spronoti. e per favore, non posso obbligarti no. se non ti spronoti. Niente, farò due copie in più, ma non posso obbligare. Non è sempre molto difficile concedere. Il sistema informativo offre all'utente delle azioni da fare. Ciò che può fare il sistema informativo è in un certo momento offrire certe azioni e non altre. Quindi una certa cosa non la puoi fare perché il sistema informativo non ti ha abilitato a farla. Okay. Ma se è una funzione abilitata non ho modo per obbligare l'utente a farla qui devi farle, no, qui puoi farle, se ci tengo, mi, mi interessa molto che la faccia, devo agire lateralmente, per far sì che sia un interesse suo quello di farlo, diretto o indiretto, Qui devo agire più sul piano forse psicologico che non sul piano tecnico, allora, se gli dice che su ogni 12 milioni di persone che conoscono un giudizio, uno vince una chiavetta USB, allora tutti lo fanno, premio alla finta E vabbè, sono quei piccoli trucchi. Ok? Allora, possiamo fare una pausa qui e dopo la pausa continuiamo con i percorsi.